questo video è un video un po' particolare non, uh, non vedremo l'uso del regolo ma uh, vedremo come superare delle eh, difficoltà eh, io stesso eh, avevo dei piccoli stratagemmi per superare la mia difficoltà vediamo un attimo quello che vedete è una proporzione che mi ero fatto nella mia testa. L'ancora sta alla barca come il cuscino sta al divano. Sembra banale, ma uh, se lasciamo solo le iniziali a questa nostra pro proporzione, ci portiamo a qualcosa di nostro conosciuto. Quindi possiamo benissimo scrivere che A sta a B come C sta a D. Ora, come fare per isolare una uh, sola lettera che, era, che è la nostra x, la nostra incognita? Io avevo un piccolo trucco. La mia a in questo caso era una frazione. In okay? una frazione abbiamo una parte che è il numeratore che in questo caso è formato sempre da una moltiplicazione. E questa moltiplicazione è data dalle due lettere che si incrociano in diagonale. Quindi questa A era uguale, ed è uguale, a B per C. Sotto ci mettevo la lettera, il numero, che eh, avanzava da questo ragionamento. Quindi eh, B per C fratto D. Vediamo anche gli altri esempi. Se incognita si trovava al posto della lettera B, io non dovevo fare altro che scrivere B, mettere al numeratore le lettere che si incrociavano, in questo caso la A e la B, e al denominatore la lettera che rimaneva. In questo caso la C. Anche eh, gli altri esempi hanno la stessa dinamica, quindi rivediamo la C. A e la D, che si trovano in diagonale, tratto giallo, finivano al numeratore. E, la lettera che rimaneva, in questo caso la B, al denominatore, quindi sotto alla nostra linea. Lo stesso valeva per la lettera D, quindi se la X si trovava in questo posto, eh, la situazione o la regola mentale che mi ero fatto era, era questa. Naturalmente adesso non uso più questo sistema eh, perché sono entrato in un tipo di automatismo, ma allora, quando le mie difficoltà matematiche erano di questo tipo e non c'era un sistema di chiamiamolo di sostegno a cui stendo un velo pietoso, eh, anche perché ci porterebbe fuori tema, dovevo per forza di cose inventarmi degli stratagemmi questa era la mia proporzione l'ancora sta la barca come il cuscino sta il divano spero di essere stato utile a qualcuno di voi